Vite club che fai oggi su sta mini? Niente, leviamo la catena vecchia e ne mettiamo una nuova Questo bellissimo gettino servirà per bloccare l'assi a camme sopra Cioè ci blocchiamo la puleggia e di conseguenza ci blocchiamo anche la fase Sì, ancora? Ancora un po'? Vieni, okay. ok, a posto, abbiamo la fase bloccata così sì. Dimmi se si muove? No, si muove tutto il blocco è inchiodato, eh? Si Guarda che infame Si è mosso per niente? Sì, Si, si, si Vai Eccoci, eccoci Ok, aspetta tu sorella questa è stata sudata eh. veramente tanto oh frate sì. ho salvato il culo per davvero guarda un po' è esploso quest'attino spaccato hanno messo una guarnizione vecchia con la pasta sopra capito che schifo e quindi bella peciata niente tocca capire butta tutto e mettere la guarnizione nuova senza pasta perché o la guarnizione o la pasta qui è un bordello più togliamo pezzi più troviamo cose rotte non so che cosa faceva con quest'auto? Ecco appunto. Dopo tipo, non lo so quanto saranno due settimane ci sto... Guarda, guarda, guarda qui per te quello che ci qua Ho provato di tutto. cannello leve, estrattori di tutti i tipi. Eh, niente, non volevo uscire. Con questo lo abbiamo estratto. Un estrattore con i coglioni. Questo ci ha aiutato molto perché... Il nostro problema era nel fatto che noi abbiamo questo, abbiamo solo questa superficie di presa e con un estrattore normale come potrebbe essere questo, tende a, ad allargarsi e scappa invece con questo abbiamo più superficie per, per prendere dietro il pignone e in più abbiamo questa bella fascia che ci permette di tenere i bracci saldi per poterlo togliere, infatti con questo, con un solo tentativo, si è tolto Questa tornerà nelle mie mani, spero presto perché ci siamo, dai! tutto un pezzo sano ok ora ti faccio vedere quello che abbiamo smontato due pezzi quando tu questo lo sganci praticamente te si precarica il cuscinetto e questo che ri abbattuta qua e te tiene in tensione la molla te ne è bloccato sto, sto punto qua e invece niente lì si è stuccato il pezzo questo sopra e quando io l'ho smontato praticamente invece che un pezzo è diventato mm -hmm. due, pezzi. due pezzi abbiamo il sensore di fase anche questo smontato dalla macchina Vabbè, a parte il fatto abbiamo un pezzo di spina eh, cotta cioè non lo so quello che è successo in più abbiamo una buonissima superficie spaccata che comprende anche proprio il punto qua di giunzione del sensore mm. e credo che questo ci portava il problema del, delle accensioni diciamo delle, delle accensioni non riuscite chiamiamole così sulle prime accensioni la macchina praticamente tendeva a spegnersi e a non partire e probabilmente credo la causa sia stata questa anzi non so come faceva a funzionare ancora in queste condizioni perché è proprio spaccato you know, you know. Dammi dunque qua abbiamo il kit catena che era montato sulla macchina e anche la catena ha preso anche il pattino addirittura ha preso un colore marroncino Qua specialmente quando noi abbiamo levato il carter ovvero questo praticamente eh, questo pezzo di pattino ha fatto di questo e si è staccato ora il problema è uno è che qui abbiamo metà del pattino ma manca l'altra metà abbiamo tolto le candele per levare un po' di compressione e abbiamo girato il motore per mettere in fase sotto l'albero perché sopra abbiamo la dima e si può bloccare sotto invece abbiamo i segni e quindi ce lo dobbiamo portare noi in fase catena nuova? no senza dice così dice the new chain ah, the new chain new chain in your car new chain in my mini cooper s r53 metti la catena non entra il pattino metti il pattino non entra la catena adesso approcciamo con il metodo leonardo i pattini con i bulloni nuovi, belli belli, neri, neri, neri. Eh? Se li facciamo gialli, catena correttamente insieme. Ey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the punch, hit the rose right till I hit up. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They Don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up Look, straight from the mud like rugby Straight to the stage, they love me I understand they hungry But please don't hate, that's ugly I been sliding, shaking, moving I been popping in my city Shorty say she love the way we do it, do it with me I be too turned up to ever give a fuck I ain't come to argue, let a nigga fuck Eppure il tenditore è messo. Abbiamo rimontato anche il rullo. Andiamo a stringere bene tutto. Non rimane altro che infilare la cinta, sganciare il tenditore. E il gioco è fatto. with the che yeah. game like 2D been kicking shit like bruce lee okay. to the brim tip. black denim need a slim fit same people that i flex with be the ones that i'm in the gym with i'm a living legend you dead and I'm... stava però per la maggiore sicurezza è sempre meglio provare anche manualmente yeah, right. okay. a the show that they came for, hittin' a target I aim for We been discussin' the contract, just tellin' they get what they paid for I am not fuckin' with poverty, really it started to bother me I need the yacht with the property, they come with the view that you gotta see Came up from the basement, hit the rooftop with a passion Bad bitch with some good credit and a good sense for the fashion Dope no blowin' with the left hand, ass grippin' with the right hand With share to the airport, I'ma hit you back with my flight. land I'm in the mood for a oh, yes I hit She and hit the rose till I hiccup I hit the stage and leave with money that's a stick up She picture perfect so I told him I'ma flick up Bell, I'm in the mood for a change up Bentornati, la Mini parte, la catena è stata cambiata, tutto a posto, cambio olio. Quando io ho acquistato la Mini un anno e mezzo fa ho instaurato un buon, buonissimo rapporto. Dunque ragazzi, bentornati. Quando un anno e mezzo fa ho eh, acquistato la MINI, ho instaurato un rapporto con il precedente proprietario, cosa che io cerco di fare sempre. Non si sa mai, sai, magari c'è un problema più avanti nel tempo e puoi chiamare l'ex proprietario e farci due chiacchiere e farti raccontare un po' lo storico della vettura, quindi... A proposito, ciao Daniele, l'ex proprietario, il quale è stato molto gentile perché oltre ad aver iniziato il progetto delle modifiche nel vano motore, mi ha regalato tutti i pezzi che aveva acquistato che poi non è riuscito a montare. Quindi abbiamo finito il lavoro con Speedlab. In più mi ha mandato questa lista, che adesso vi leggo perché scusate il foglio in mano ma insomma non le ricordo tutte, di tutti i componenti, tutti i lavori che ha effettuato dentro al vano motore per intenderci. E, e mi scrive anche queste, queste due righe qui la Mini R53 è stata comprata con 106.000 km motore purtroppo quasi andato dovuto al consumo eccessivo di olio circa un litro ogni 1.500 km al momento della rettifica mi è stato consigliato di sostituire il corpo motore perché il mio aveva i cilindri troppo consumati e la testata molto deteriorata a quel punto ho comprato un motore usato di una Mini incidentata al posteriore e rottamata con circa 85.000 km che ho pagato 500 euro non tanto convinto dell'acquisto delle prestazioni del motore e dal momento che volevo rettificarlo, ho pensato di cimentarmi in un'elaborazione meccanica di livello superiore. Il motore è stato completamente smontato a pezzi e portate tutte le parti alla rettifica. Nel frattempo sono stati acquistati la GP Garage Castelnuovo del Garda che si occupa di elaborazioni specifiche per i mini tutti i componenti per l'elaborazione del motore. Sono stati acquistati i seguenti componenti. Testata, elaborata con luci di scarico e aspirazioni allargate e lucidate, kit valvole scarico e aspirazione maggiorate super tech, molle valvole rinforzate super tech, piattelli valvole entitrali super tech, ferma valvole super tech, set di guida valvole super tech, albero a cam shrink, guarnizione testata con anelli di tenuta rinforzati. Per quanto riguarda il basamento, sono state montate bronzine di banco e Biella Mail Motorsport, quindi sono bronzine trimetalliche. Specifiche per mini R53 BL Arrow Precision R53 Set 4 pistoni forgiati, Vosner ad alte prestazioni per Cooper SR53, con diametro 77,5. Termostat 82 gradi, mini R53, bulloneria testata RP, bulloneria di banco RP, nuova catena di distribuzione, nuovi piattini rinforzati GP Garage. Questa è quella che è stata sostituita poi da me. Quindi quella aveva. Un problema al pattino, fondamentalmente, bobina MSD e cavi candela MSD con candele dedicate. Valvola a farfalla maggiorata, puleggia albero motore alleggerita, puleggia compressore volumetrico da 19. Collettore di scarico collettori in acciaio inox. Scarico artigianale Magnaflow con catalizzatore sportivo. Intercooler maggiorato AirTech. Mappatura centralina dedicata alle modifico mappa leggera per il rodaggio. Frizione rinforzata uso stradale sportivo. Iniettori maggiorati da 550 cc. Volano alleggerito in della TTV ma non so se l'hai montato che te l'avevo dato con tutti i ricambi in più infatti non l'ho ancora montato ci abbiamo messo circa 20 giorni per assemblare il tutto alla perfezione mi ricordo che aveva una bella coppia e andava ad da dio spero che ti sono stato utile mi dice Daniele quindi ragazzi questa è un po la storia la mini a mio parere va veramente forte per favore commenta qui sotto dimmi cosa ne pensi e, e sappi che domani esce il video del test drive della rullata della mini video bello molto bello importante che devi vedere assolutamente ricordati di iscriverti al canale e di seguire la pagina officina del pilota su instagram in modo che tu possa rimanere sempre aggiornato con me e con luca e con tutti i ragazzi di officina del pilota e nel video di domani alle ore 12 scoprirete proprio come va cioè un piccolo test drive che ho fatto quindi io vi consiglio di andarlo a vedere e mi raccomando ragazzi commentate qui sotto e interagite col video perché per noi è importante perché YouTube ci valorizza il video e ci dà l'opportunità di farci conoscere da quante più persone possibile e per voi è semplicemente un click questo ovviamente è un video più tecnico spero ti piaccia fammi sapere se ti piace mettendo like e noi ci vediamo domani a mezzogiorno